Nuovo modulo dal 1 settembre 2022 con istruzioni e cosa cambia. E ancora sito del Ministero del Lavoro, blocco il 24 agosto per attività di manutenzione. E poi IVA, pagamenti, pasti con app. Nessuna agevolazione non sostituisce il servizio di mensa aziendale. Si prosegue con la voltura catastale, nuovo software dal 1 ottobre 2022. E infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla comunicazione Smart Working, nuovo modulo dal 1 settembre 2022. Con istruzioni e cosa cambia, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla comunicazione per lo Smart Working, con nuovo modulo dal 1 settembre 2022. Tra le novità, la semplificazione relativa al venir meno dell'accordo individuale, che non dovrà più essere trasmesso al Ministero del Lavoro, ma conservato per 5 anni dall'azienda. Le regole aggiornate sono nel decreto ministeriale del 22. Agosto Per quanto riguarda la comunicazione smart working con il nuovo modulo a partire dal 1 settembre 2022 ci saranno semplificazioni per le aziende. Non sarà più necessario trasmettere al Ministero del Lavoro l'accordo individuale stipulato con il lavoratore per effetto delle novità introdotte dal decreto semplificazioni, il numero 73 del 2022 e ad aggiornare le istruzioni e le regole per la comunicazione di lavoro agile, in seguito alle novità introdotte, il decreto ministeriale del 22 agosto. Il venir meno dell'invio non fa in ogni caso sparire l'obbligo di sottoscrizione dell'accordo individuale, che per effetto delle nuove regole dovrà essere conservato per 5 anni dal datore di lavoro proseguiamo con il sito del ministero del lavoro ci sarà un blocco il 24 agosto per attività di manutenzione la navigazione sarà sospesa e potrà riprendere dalle 19.30 mentre proseguiranno senza interruzione i servizi telematici passiamo a IVA pagamento pasti con app nessuna agevolazione non sostituisce il servizio di mensa aziendale per quanto riguarda l'IVA sul pagamento dei pasti con app, non si applica l'aliquota del 4% perché non rientra tra i servizi sostitutivi alla mensa aziendale. A spiegarlo è la risposta all'interpello numero 430 del 22 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate. L'app è esclusivamente un mezzo di pagamento, quindi si applica l'aliquota IVA al 10%. Vediamo che. Per quanto riguarda il caso in questione, a fornire chiaramente la risposta all'interpello numero 430 del 22 agosto 2022 dell'Agenzia delle Entrate, che chiarisce che l'app è esclusivamente un mezzo di pagamento e non dà diritto autonomo alla somministrazione di alimenti o bevande in favore dei dipendenti, non si applica quindi l'aliquota agevolata al 4%, ma quella del 10%, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al decreto IVA. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la Voltura Catastale, nuovo software dal 1 ottobre 2022. L'articolo di Anna Maria D'Andrea riguarda la Voltura Catastale, sarà pienamente operativo dal 1 ottobre 2022 il nuovo software Voltura 2.0 dell'Agenzia delle Entrate. Cosa cambia per le domande presentate da professionisti abilitati? Il focus sulle principali novità è all'interno dell'articolo, vi invitiamo quindi a leggerlo per eventuali dettagli passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che eh, si occupa di economia a partire dalla pagina dedicata dal corriere.it che apre sugli immobili in particolare sul super bonus e cessione del credito con i sei paletti del fisco aumentano i controlli e fa il punto gino pagliuca per quanto riguarda invece le elezioni fisco lavoro e bollette le posizioni dei quattro schieramenti sono all'interno dell'articolo di Enrico Marro, e poi pensioni, premi per chi assume bollette e tasse di cosa si parla in campagna elettorale, anche su questo tema c'è l'articolo di Alessia Consonato, Salvini, flat tax fino a 70.000 euro, letta tagliare il cuneo fiscale, ancora sullo stesso tema, e poi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi a cura della redazione Economia, Euro-Dollaro, cambio sotto la parità a 0,9915 ai minimi da 20 anni fa il punto sul superamento del dollaro sull'euro nella notte tra il 22 e il 23 agosto la valuta europea ha toccato la quota 0,9915 già il 22 agosto aveva sforato la parità con il dollaro per quanto riguarda gli effetti il rafforzamento del dollaro fa salire i prezzi dei beni di importazione dagli USA a partire proprio dall'energia e dalle materie prime